Ehi, hey, hey, ehi, tu! Sì, tu! Lo so che sei preso da mille cose, ma abbandona tutto, alza il volume e ascoltami per pochi minuti. Sì, sto parlando con te. Sto parlando con te. Molla tutto e alza il volume. È un periodo difficile, vero? Scommetto che tra tasse, aumenti, rate in scadenza e quella piccola sfiga quotidiana, sei praticamente nella merda, giusto? Sei una vittima del sistema, amico mio Ci sei cascato in pieno Sei caduto nella trappola Sei fottuto Sei fottuto sei E ma se ci pensi, hai voluto tu sì, è anche colpa tua È anche colpa tua. Ti hanno farcito il cervello di cazzate Pensaci, è tutto pilotato È tutto studiato per distrarti Così non pensi più. pensi più Ti fidi ciecamente di quello che ti dicono le loro televisioni I loro giornali Ti fanno credere quello che vogliono Perché ormai sei di loro proprietà Sì, amico mio Sei un loro burattino E loro ti gestiscono la vita come cazzo gli pare Paga il canone della tv e tu, sapendo che è una truffa legalizzata, lo paghi. Perché ti mettono paura, ti minacciano, ti sequestrano i tuoi beni se non lo fai. Aumenta la benzina, tu ti incazzi, ma poi fai lo stesso. Ti serve per muovere quella macchina di merda che ti stai pagando a rate. Leggi in giro che su ogni litro di benzina ci paghi delle tasse assurde, ridicole, senza senso. Ma cosa fai? Nulla. Ti ti lamenti per qualche minuto e poi continui la tua pidocchiosa vita di sacrifici. Perché non hai alternativa, se non lo fai non mangi Paga più tasse e tu le paghi Ti trattengono i soldi dalla busta paga Puoi incazzarti quanto vuoi ma loro fanno lo stesso Puoi incazzarti quanto vuoi ma loro fanno lo stesso Mi fanno credere che esiste una sinistra e una destra Dicono che la sinistra pensa ai poveri, ai deboli E che la destra difende i ricchi, i potenti Cazzate amico mio Solo grandi cazzate Sono tutti d'accordo, tutti non è una partita di calcio Non ci sono tifoserie Non c'è un vincitore Solo perdenti E tu sei uno di quelli Sei uno di quelli Loro tanto guadagnano lo stesso Viaggiano a tue spese Guidano auto pagate dal tuo sudore Vanno a zoccole Mentre tu non sai se riuscirai a dare da mangiare a tua moglie domani Cosa voglio da te? Nulla Tranquillo, ti hanno già preso tutto. I soldi, la dignità, la serenità, il tuo futuro e quello di tuoi figli. Cosa potrei chiederti ancora? Potrei chiederti ancora. Però mi aspetto qualcosa da te, caro italiano. Credo di meritarmelo. Credo di meritarlo. Svegliati, documentati, informati, reagisci, non mollare. Prendi coraggio, organizzati, tira fuori i coglioni e salvami. Sì, ti chiedo solo di salvarmi. Penso di meritarmelo. Firmato, l'Italia, uno dei paesi più belli del mondo. Una volta.